Grazie Presidente. Allora, premetto che eh, sia questo emendamento che l'emendamento successivo sono stati rappresentati in Commissione Bilancio. Raccolgono tutta una serie di indicazioni che eh, servono per eh, registrare delle variazioni eh, necessarie a rendere coerente allo stato attuale il l'assestamento ulteriormente, coerente l'assestamento di bilancio o per ridistribuire eh, dei fondi su determinate partite che adesso vado a descrivere. Eh, I due emendamenti, sia il 189, che è quello che discuteremo adesso, che è quello successivo, hanno ottenuto il parere favorevole della commissione. Allora, per ciò che riguarda l'emendamento 189 eh, registriamo delle modifiche agli stanziamenti di parte corrente e anche in conto capitale. Allora, per ciò che riguarda la parte corrente eh, la, prima, eh, la prima operazione è una variazione di entrata con vincolo di destinazione per, eh, mh, con una destinazione eh, della, di mh, corrispondente diciamo, spesa, quindi in realtà si tratta di eh, accertare delle, eh, mh, dei fondi che, vengono, eh, mh, che provengono da maggiori o minori contributi da altre amministrazioni. Eh, se eh, i consiglieri vogliono il dettaglio, comunque parliamo di 405.325 euro destinate al Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro eh, e a due municipi, il 12 e il, eh, e il 14. I consiglieri ovviamente possono vedere nella stampa del ulteriori dettagli. Poi per l'annualità del 2017 eh, registriamo un'economia eh, di bilancio pari a 850.000 euro da destinare al finanziamento di interventi per la parte in conto capitale, un avanzo di gestione. Poi vedremo eh, successivamente come questi 850.000 euro trovano collocazione e sono eh, riferite al Dipartimento Tutela e Ambientale. Eh, registriamo anche una, eh, per il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con una nota che è descritta nell'emendamento, eh, un incremento per l'accantonamento al Fondo Passività Potenziali eh, per, un, eh, per un contenzioso del Importo complessivo di eh, 2.987.491,62 eh, relativi all'adeguamento del nodo di termini metro A, metro B, terzo stralcio funzionale per la sentenza del Tribunale Civile di Roma 1.085 del 23 gennaio 2017. C'è un ulteriore accantonamento appunto di 2.987.491. Allora, per questo accantonamento sono utilizzati in quota parte eh, i minori oneri relativi al rimborso dei, mu eh, dei mutui a seguito ricorderete dell'opera di rinegoziazione con cassa depositi e prestiti che avevamo autorizzato con deliberazione dell'assemblea capitolina del 26, eh, 20, numero 26 del 25 maggio 2017. Abbiamo poi delle modifiche, stanziamenti in conto capitale. Gli 850 mila euro di cui eh, sopra vanno a, eh, a finanziare eh, per il Dipartimento Tutela Ambientale quattro, eh, quattro poste rispettivamente di 100.250 e, e le altre tutte di 250.000 euro. Eh, anche qui i consiglieri ovviamente possono trovare il dettaglio nella stampa che è a loro disposizione. E quindi ovviamente il totale sono gli 850 di cui abbiamo parlato prima. Eh, parte importante sicuramente di questo emendamento eh, è la eh, distribuzione di maggiori entrate pari a 6.264.035.40 che sono derivanti da introiti per sanzioni alla legge urbanistica di competenza dei municipi e che vengono utilizzati per finanziare le spese come indicato dalla tabella che è riportata in emendamento e che descrivo esclusivamente a livello concettuale. Si tratta di manutenzione straordinaria a strade per tutti i 15 municipi con importi diversificati che di fatto fanno riferimento alla, eh, alla quota che ogni singolo eh, municipio ha contribuito ad accertare come discussione delle, delle sanzioni fino all'occorrenza dei 6.264.000 euro. Eh, circa di cui ho parlato, ho parlato prima. Di fatto quindi chi più ha accertato eh, r, eh, diciamo, r, eh, riceve in restituzione per la manutenzione straordinaria delle strade chi meno ha accertato eh, avrà le quote, le quote corrispondenti che quindi eh, cambiano da circa i 65.000 euro del municipio 10 fino ai 904.000 del municipio eh, 12 con importi eh, fra loro diversificati. Poi su questo emendamento ci sono due piccole poste, diciamo una eh, relativamente piccola e l'altra eh, diciamo molto, molto piccola. La prima sono 34.000 euro che eh, servono per sempre per sanzioni da legge urbanistica che eh, vengono destinate alla manutenzione straordinaria con interventi di ristrutturazione della sala matrimonio del Municipio 10 al fine di rendere possibile la celebrazione dei matrimoni anche sulla spiaggia limitrofa al Municipio. È stata una richiesta che eh, praticamente ci dà la possibilità di attivare un, un servizio, soprattutto in questo, nel, nel periodo, sono l'estate. Sarà ancora, sarà ancora lunga eh, che permetterà di soffrire questo tipo di servizio che sul litorale è piuttosto richiesto e che quindi rappresenta potenzialmente delle entrate significative per l'amministrazione. Quindi si investono dei fondi di fatto per poter no, attivare un canale di entrata eh, nuovo per ripristinarlo rispetto al passato. Poi c'è una piccolissima posta di 7.500 euro eh, per l'acquisto di apparecchiature all necessarie all'ufficio stampa che vengono eh, diciamo, finanziate con una piccolissima appunto, quota di 7.500 euro derivanti dal, dai fondi da affrancazione per, eh, ma per vincoli relativi al prezzo massimo eh, di cessione. Quindi eh, di fatto questo primo emendamento ha recepito tutta una serie di eh, eventi e di indicazioni che ripeto la commissione ha valutato eh, positivamente che eh, danno ulteriore, eh, ulteriore eh, respiro al soprattutto eh, ripeto e lo ribadisco con la parte relativa ai fondi che vengono destinati ai municipi per la manutenzione straordinaria delle strade che è un qualcosa che eh, come spirito diciamo eh, sposa l'indicazione che questa amministrazione eh, ha dato nei principi, che sono quelli comunque nell'ottica e nel rispetto di quello che attualmente le leggi eh, prevedono, dare la possibilità ai municipi eh, di avere, vedere decentrate alcune, eh, alcune funzioni e la possibilità di avere dei fondi su poste specifiche come la manutenzione stradale, che è uno dei nostri eh, impegni che abbiamo preso nel momento in cui ci siamo candidati al governo di questa di questa città. Per cui riteniamo che i 680 mila euro del primo municipio, gli 838 mila del, eh, del secondo e così ripeto via via fino agli oltre 900 mila del dodicesimo rappresentino una possibilità non solo di destinare fondi per un obiettivo così, eh, così importante ma anche dare un riconoscimento a, ai municipi del, eh, dell'azione virtuosa che i municipi hanno nel eh, riscuotere e accertare entrate per chi eh, viola le regole perché le sanzioni da legge urbanistica ovviamente eh, sono, eh, derivano da, dal fatto che qualcuno non ha rispettato eh, non ha rispettato le regole per cui di questo credo eh, eh, anche le opposizioni con la loro astensione in sede di commissione eh, su questo su quest emendamento di fatto ci aiutano a, eh, diciamo, ad andare in una direzione in cui determinati interventi al di là della posizione politica possono ritenersi in linea di principio eh, condivisi poi è chiaro che ognuno ha la, giustamente occupa la propria, eh, la propria posizione in questa amministrazione. Io su questo emendamento Presidente non avrei eh, altro eh, da aggiungere fermo eh, restando, insomma, che poi parleremo di, di quello sì, di quello, di quello successivo che è il 190 dove dovremo fare eh, una riflessione di carattere leggermente eh, diverso, un approfondimento che poi rimanderò all'intervento successivo. Grazie.